Oggi mi trovate in una location differente perché sono in ufficio e dietro al video c'è Paola Stein, che vi saluta! Raga. Perché voglio parlarvi di un appuntamento importante. Paola ed io saremo presenti il 21 ottobre, ad abilmente, Vicenza, che è la fiera della creatività. Dura quattro giorni, dal 19 al 22 ottobre, ma noi saremo presenti solo il 21 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, presso l'angolo creativo, eh, handmade, eh, solo materiali e creazioni. E saremo presso il loro stand, che si troverà al padiglione 6, stand 991, 991, e eh, terremo un workshop di maglia dove realizzeremo questo orsetto, sia in versione spilla come nel mio caso, eh, come quello che porto stamattina, sia in versione decorazione natalizia. Eh, sceglierete voi il kit che preferite perché appunto ho preparato diversi kit sono due workshop, uno alla mattina e uno al pomeriggio quindi vi ripeto alle 11.30 e alle 16 se avete voglia passate presso lo stand dell'angolo creativo padiglione 6 eh, stand 991 e ci troverete, noi saremo comunque presenti tutta la giornata eh, perché ci saranno anche altre creative come Paola Fisso con il quilling e eh, Simona Candido con le sue peppine ci troverete comunque lì a fare da supporto, video, se riusciamo magari anche una diretta insieme Vediamo, vediamo un po' insomma cosa riusciamo a fare A che ora farai tu? Io lo farò alle 11.30 e alle 16:00. Ok Quindi accorrete, i posti non sono molti perché sono mi pare 3 o 4 al massimo quindi magari vi conviene prenotarvi, non lo so eh, ringrazio, ringraziamo Paola e Dio, l'angolo la, creativo che è questo gruppo su Facebook se volete andare a vedere, poi vi metto comunque i riferimenti sotto, che ha anche aperto un canale su Youtube da poco eh, vi invito ad andare a vedere e iscrivermi, è un gruppo chiuso dove tutte le creative si scambiano consigli scambiano le loro creazioni e avrete anche l'opportunità di scaricare due coupon per entrare eh, con un piccolo sconto eh, ad abilmente Vicenza e ad abilmente Roma ci sono due coupon differenti fate attenzione perché sono proprio diversi quindi scaricate quello per Vicenza se volete venire a salutare me e Paola e oppure quello di Roma se volete andare dal 4 al 5 novembre giù a Roma a vederle credo di aver detto tutto questo per ricordarvi ci Vediamo sabato 21 ottobre dalle 9:30 alle 18.30 presso lo stand dell'angolo creativo con Simona Candido, Iaia ed Emanuela che sono le tre amministratrici dell'angolo. Uh, Paola Fisso. Paola Style. Che è come special guest star, <ride> me ci sono anch'io, il mio orsetto, Ovvio. il mio orsetto cicciottoso. Ma certo, e se riesco anche con lui, giusto che è un test fatemi sapere se vi piace così vediamo quanti, quanti, okay. quanto può piacere eh, ve lo ricordo sabato 21 ottobre dalle 18, eh, sì, dalle 18 30, dalle alle 9.30 18 alle 18.30 io terrò due workshop alle 11.30 e, e alle 16.00 vi aspetto vi aspettiamo esatto. ciao ciao ciao raga. ciao